democrazia e invece no, noi siamo qua e dobbiamo continuare ad essere qua nelle strade e nelle piazze perché se un anno fa abbiamo visto quello che abbiamo visto significa una cosa che abbiamo spaventato loro perché bloccavamo il porto perché le gente erano nelle strade e facevamo paura perché per un momento abbiamo detto no, noi ci prendiamo quello che è nota, ci prendiamo la strada la città e facciamo sentire ciò che pensiamo e ciò che vogliamo e questo fa paura ebbene, dobbiamo continuare a fare tutto questo in, una, in un momento in cui si portano addirittura in una minaccia di guerra nucleare ci vorranno far pagare il gas migliaia di euro questi sono criminali criminali e noi dobbiamo continuare a manifestare